Ragazzi, di nuovo insieme, come va? Allora, voglio riprendere anche eh, il capitolo, diciamo capitolo e diciamo eh, principianti, Anche se chi mi conosce sa che odio questo termine, ma non trovo eh, un, eh, un sinonimo adatto. Insomma, diciamo chi si avvicina al mondo del de basso, chi si avvicina al mondo de, dello studio un po' più eh, concreto, che magari ha fatto come feci io, diversi anni eh, di, di suonare cover eccetera ma vuole, vuole eh, capire un po' quello che succede mentre suona quindi eh, volevo parlarvi delle triadi ma non come eh, si trova molto spesso nei libri o anche su internet eh, cosa sono perché volevo parlarvene nel modo più semplice possibile e soprattutto per farvi capire come poterle utilizzare, che è questa cosa fondamentale, secondo me, perché è inutile sapere eh, la Divina Commedia a memoria se poi non, non, non ci abbiamo capito niente di quello che, che è la storia, eccetera, eccetera. Uguale, non è basso, inutile conoscere eh, cose armoniche, eh, difficilissime se poi appunto non utilizziamo correttamente le triadi che sono diciamo la forma più eh, semplice di un accordo, di un arpeggio, insomma. Allora, seguitemi, eh, cercherò di essere molto eh, sintetico e molto diretto al, al punto. Allora, voglio presentarvi quella che potrebbe essere tranquillamente una una realtà, nel senso che metterò una base eh, di un giro di accordi che è comunissimo, e eh, quindi potrebbe essere un brano che eh, vi, si, vi si presenta e voi vi studiate eh, il vostro giro di basso con, con le toniche eccetera, vi farò vedere come, eh, senza suonare tanto, senza parlare di assolidi, ma come a volte l'utilizzo di una terza o una quinta, appunto le note che compongono le varie triadi, può cambiare eh, colore e senso al nostro accompagnamento anche per un breve periodo, può essere che lo facciamo in un giro, può essere che lo facciamo in una sezione del brano, eh, andiamo a vedere quali sono gli accordi allora ho fatto una base in si maggiore quindi rimando sempre alle lezioni più vecchie per, appunto tutta la parte teorica eh, come si costruiscono le triadi come si studiano e perché su tutta la tastiera quindi vado avanti il si è il primo accordo quindi una battuta di si che è composto da la tonica, si appunto Re diesis, terza maggiore, Fa diesis, la quinta. Queste tre note, eh, come detto e ridetto sempre nelle mie lezioni, io ci tengo, si possono eh, suonare in infiniti modi, quindi senza pensare troppo a, alla geometria dello strumento. Posso suonarle così, così. Posso invertire le note, quindi partire da un'altra nota. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi eh, nelle varie playlist del mio canale YouTube trovate tutto eh, diviso, diciamo, per categorie. Altrimenti tutti i miei libri didattici, anche di teoria, armonia, eccetera. Secondo accordo: Mi maggiore. Quindi abbiamo tonica che è Mi, terza maggiore, Sol diesis, la quinta Si. Poi abbiamo Do diesis minore. Quindi la tonica, Do diesis terza minore mi e la quinta sol diesis trovate tutto, mi raccomando, il pdf che è fondamentale Nel mentre che seguite la lezione tenetelo davanti oppure segnatevi il giro di accordi e le note che, lo, che compongono ognuno ultimo accordo quarto fa diesis quindi abbiamo fa diesis, la tonica, poi la diesis, la terza, terza maggiore, e do diesis, la quinta. Allora, metto la base e suonerò prima tutte le toniche con il giusto timing, che è la cosa poi che conta di più, quindi di base serve quello, per poi inserire piano piano una terza, una quinta, e capire come eh, queste triadi si po ci possono eh, far arricchire il nostro accompagnamento. Andiamo con la base. Mi, do diesis minore, fa diesis maggiore, si, mi, do diesis, fa diesis. Ora suono sulla tonica note lunghe Cambio Le altezze delle ottave come con la ritmi Mica quinta. Intanto metto la quinta invece della tonica. Ora aggiungiamo la terza. Fonica, terza e quinta, random. Siamo a cambiare anche il tipo di accompagnamento Abbiamo note stoppate eh, col palm muting divertitevi Adesso proverò a fare qualche fill, cioè qualche frase ogni tanto, per arricchire ulteriormente il mio accompagnamento senza essere troppo invadente, quindi non 3.000 note eh, per far vedere che siamo bravi, qualcosa che può abbellire il brano, non disturbarlo o appesantirlo, quindi un'idea può essere questa. Soffata, tonica, cromatismo sulla terza maggiore, tonica, torno sulla tonica, terza di fa dietro. andiamo range dello strumento andiamo in alto basso alto No, poi provate anche qualche girettino di eh, improvvisazione o anche semplicemente appunto, un po' più di, diciamo, di parlato musicale, un po' più di interventi. Se vi dicono vai libero, hai quattro giri di, di libertà assoluta, proviamo. qualcosa di melodico cercate di essere sempre melodici Thank mm -hmm. cosa, cromatismi, quindi avvicinarsi alla nota successiva passando da note che non sono, non fanno parte del, de, dell'armonia, quindi degli accordi, però che ci stanno perché sono di passaggio, però non voglio andare troppo avanti, facciamo un girettino. allora questi sono tutti eh, esempi di, eh, di studio di, de, de, qual è il mio approccio per de lo studio quando mi si presenta eh, un brano del genere e non voglio magari se è una cover rifare pari pari, pari la, la, la linea originale magari prima me la studio e poi ci metto qualcosa di mio senza andare a, eh, a rovinare quello che è il brano quindi possibilmente mettere eh, diciamo delle, delle firme degli autografi eh, via via nel brano senza eh, ad esempio se questo fosse stato un brano che dall'inizio alla fine eh, e io ci sono 6.000 note eh, o ad esempio se è un, un brano inedito e, e vi dicono fammici una linea di basso, vedi tutte queste possibilità da usare con, eh, con, con con intelligenza, quindi mettere ogni tanto, ad esempio una buona idea è non partire subito mettendo, inserendo tutte le idee che abbiamo perché è come far vedere subito tutte le, le potenzialità e le armi eh, appunto che, che, che conosciamo e che vogliamo usare, quindi partire semplici e poi piano piano una terza una quinta vedete che fa la differenza consiglio sempre quello di registrarvi il più possibile riascoltare dagli errori si, si migliora sempre e riascoltando si capisce anche tante cose che mentre suoniamo è impossibile eh, controllare quindi ragazzi se vi piace anche questa sezione le mie lezioni io farò un appuntamento settimanale apposito per eh, appunto chi... chi ha meno esperienza, diciamo così, chi ancora ha delle perplessità teoriche o soprattutto su come mettere in pratica le cose. Spero che apprezzate queste lezioni, come sempre vi invito a seguirmi e ci vediamo al prossimo video.